Ciao a tutti ragazzi, io siamo Dynamitix e Marco 007, siamo tornati su New Super Mario, New Super Luigi U. Nella scorsa parte abbiamo finito il mondo... 4. E in questa parte inizieremo il mondo 5. Jungla gassata o gassosa. Gungla. Gungla ho detto. No, gungla. Ah! Okay, la È sempre detto giungla Se non avete ancora Pah. visto il, Lo scorso let's play O tipo in questi 13 anni Il resto di, di New Super Mario Bros. U Deluxe O Mario Bros. U Per questo non siamo entrati nel, nel New Super Mario Bros. U Non esiste da 13 anni Beh per dire Non siamo entrati ancora in questo mondo per questo Appena arrivate c'è subito una cazzina Tutti che vi a bordo Ma che cazzo Che vi a costringe me. a giocare a questo livello e lì Cioè lì c'è un Luigi nascosto Ovviamente nella nave in una nave di, di Bowserotti c'è Luigi Oh, come on Uh, uh, ah Yeah Yo, superintendent Yo. Chalmers superintendent. Non dice Chalmers, quando è che dice Chalmers? Non lo so, mi piace dire Chalmers No, devi saltare sempre qua, se no poi cadi Ok, attenzione a questo Sper boom Soprattutto con Boomerang. Top. Aspetta che vado qui, non c'è nulla uh, Ogni tanto facciamo anche schianti a terra perché... Sono sicuro che prima o poi ci saranno segreti. Attento anche a quel ciccione. Bonk. Scusa. Volevo uccidere il ciccione. <ride> L'ho snipato. Ok, buono. Buono e molto ora... bene. Ah, ok. E ora niente. Bu ah, altro. quella è tipo una, una via secondaria. Bene. Quindi abbiamo finito. Ma no, è stato facile questo livello. Per essere un autoscroller io... così veloce dopo tutto. Prendi quello La cosa difficile è aiuto. E' il boss In nah. questo livello Quale boss? Bowser Junior No intendo quale boss Bowser Junior No intendo Nintendo Ciao Lors <ride> Super Nintendo <ride> Ok Stanno nuotando l'Urai e non si facciano niente Bene okay. Battaglia super easy state attenti ah, Al ciccione Junior Ok sta puntando a me Sì appunto quindi adesso vieni dove sono io Molto bene Uff, uff E qua il ruboniglio serve comodissimo Perché può volare Dell'acqua <ride> Il ruboniglio può camminare Attenzione che si invertono Perfetto Cioè si Si scontrano si e poi diciamo. sì, eh. Si intercettano diciamo No, non è yeah. quello, Non vuol dire quello intercettare Non yeah. posso No, congelare. non lo fare non è lo mio, fare. è mio, è mio Vai Adesso basta fare così E lo colpisce Buono Ma è dai, è facile, è facile un attimo, perché Junior! sono i punti? Che punti? I punti, eh, sai ah, il boss no. quando viene colpito da punti? Sì Perché sono i punti? Guarda, Luigi, quando, quando cambia direzione sembra Samus Un attimo, devo vedere come sembra Samus Hai mai giocato a, me a Metroid? No, però si mette con eh, le due Vediamo. mani Vediamo, sono punti miei, perché sono miei? No, mi sa so che sono universali Ma erano gialli Vabbè, non importa, tanto eh, non... Eh. I punti in sto gioco sono totalmente inutili. Ah, forse i punti sono di chi, di chi viene seguito. Infatti, stava seguendo me. Non stava seguendo. Beh, stava seguendo probabilmente me perché yeah. mi ha dato i punti. E poi eravamo nello stesso punto noi, quindi poteva Vabbè, avere inseguito. Sono, sono argomenti inutili, non ci interessa di chi sono i punti e di chi non sono. Non servono a nulla, questo è l'importante. Capito, programmatori, Sp basta sprecare tempo. Basta rimuovere i punti dal gioco, nei prossimi giochi. Sembra che e hai detto ora? basta rimuovere i, i punti. No. <ride> sì. Bene, Sembra adesso che abbiamo finito il primo livello della giungla gassata, possiamo andare al primo livello della giungla gassata. Dal mondo 7 invece la dobbiamo fare insieme, l'aeronave. La, la, Vegliero volante, se vuoi. Bene. Eh? Il veliero volante del mondo 7, c'entra cioè, con il mondo 7 e non è il primo del mondo 8. Ricordatelo. Lo so. Sulle liane, tra i giganti. Nio. Perfetto. Oh, shush. Molto perfetto. Okay. Wow, wow, wow, stavo per morire. Uh, ok. No, no, no, no, no, no. Perché allora. sono morto? Io ero appeso alla liana. E tu perché sei morto? <ride> A caso... stavolta aspettami prima di andare sull'aliena vediamo abbiamo qualche ghianda che possiamo usare Sì e poi c'è pure una casa Todd lol Ma ah, non è stato colpito. Ah allora problema. stai attento allora vai prendi quel koopa bene e ora questo qui invece dall'altro lato good gooi oh, e lì c'è pure un luigi nascosto in animazione di morte ovviamente sopra oh il bene. Vino, Lì bene questo visto. è molto easy basta uccidere il koopa così come farebbero le persone normali, oddio, ok Fallo ripartire. Bene Yay. E poi la prende la, la moneta, stai lì c'è un mini tubo Facilmente accessibile col mini fungo Wow, davvero <ride> oddio. Oh no, e ora come facciamoli? Uh. Oh no, e ora come facciamoli? Aspetta, andiamo non un po' avanti, forse è video. qui? Sì Yes Ok, vai Prendi quel fungo e andiamo Faccio io che ho il power up in più Wow Togliti, togliti Very useful Vai, vai, vai, vai Ok, okay veloce qua. però No Ok Ci sono, ci sono Sono vivo Finiamo il livello No Cosa no? Manca l'ultima moneta Hit. E io ho una seconda continua uh, Vediamo qualche tubo in cui si può entrare Non credo proprio Non credo proprio, vai veloce Io non ne sono tanto convinto però Vai, vai, vai, vai Voglio entrare in un tubo yeah. Run a Luigi Ah LOL Ho ecco, <ride> ragione fin dall'inizio Che saresti morto <ride> yeah. Made Perfetto. it Made it Si dice finito... made it oppure nailed it Made it penso Made it non vuol dire niente cioè, vuol Giù. dire tipo fatto letteralmente no. fatto nel Si, può, si fatto. può anche dire Si può dire L'ho creato Comunque uh, Vediamo adesso Bene Andiamo alla casa Todd Abbiamo sprecato una ghianda Vabbè Cose che capitano uh, la... ah, Non mi piacciono no. queste case Todd Queste sono sempre queste No c'è anche mi okay. mini gioco Tu ricorda, mi ricorda la vita Io ricordo la stella Me ne sono ricordate entrambe io però uh, okay. Io ricordo solo il primo Prima e terza sono Mi sembra Ok Stavo per colpire il secondo. Ok. GG. Okay. Sei il primo che risolvi tu. Eh, no, siccome te l'ho detto troppo tardi che mi sarei ricordato io la stella e tu la vita, allora ho iniziato a ricordarmi tutti e due nel frattempo. Ancora, ave no, ancora avevi preso uno sbagliato. Non ho capito niente. Lascia perdere, l'importante è io che seguo abbiamo preso tutto. ogni volta io seguo entrambi L'importante è che abbiamo preso tutti. Questa volta non ho reso okay, un Ok, ora ricordiamoci che qua c'è anche l'uscita segreta. Archi sulle acque velenose Yes Mi yeah. sa che era sempre sulle acque velenose Sì Era. Ok Tipo Aspetta Piante Ora. sulle acque velenose Non lo so non me lo LOL Vai yeah. No, quello era piante per anni ambulanti. Ok, questo è un po' difficile amico. No, superintendente No Che basta stare su sti blocchi O imbollarsi come Marco Sì No Come no È meglio, è meglio così Fidati Marco Ok, qui una. Ah, no! Scusa. No, Superintendent! Oh my god! Uh, sì, quello lì è un coso, prendi. Sì, lo so. No, no, no. sbagliato, sbagliato, sbagliato. Mi uh, sa che è utile se prendiamo la ghianda. L'ultima ghianda che ci rimane. Io direi il fungo elica. Ok. Non, non cambia niente praticamente lo so ma ne abbiamo uno in più quindi. allora da, quello lì non si prende da sotto si prende da sopra devi essere grande e fare il ground pound quel, quel blocco lì come, come, di, come fai a dirlo che si prenda da sopra? Perché ci ho giocato un po' questo gioco uh -huh, non ah l'ho sì. fatto di, di certo al 100% aspetta, percento, no? aspetta superintendent però eh, nel 2000 qualcosa nel 2012 mi sa no no non era il 2012 eh, tipo il 2014 quella ghianda tu? no Ok, no, non mamma mia come sei catturato Ok allora sono io No no ho no, il fuoco no ho no, no, il volo perché non ho il volo oh, Perché madò. ti ho appena sbollato E non hai toccato terra Ok allora torna un attimo indietro così prendo la ghianda Che fortuna Oddio allora Dai fai il ground pound e basta <ride> Io non posso fare nient'altro Oddio quanto è inutile Ah no è vero non è inutile Hai okay. spawnato il pulsante veloce veloce ah no no no no perché non mi ha fatto entrare sono entrato perché io perché non ti ha fatto entrare? sono ah, entrato okay. io prima perché non, non mi ha fatto entrare ok è l'uscita segreta si sì, è l'uscita segreta yes aspetta aspetta mm. Mm. va bene allora abbiamo preso solo l'uscita segreta per ora e ho già visto la seconda moneta stella quindi siamo l'uscita segreta non sblocca nulla quindi alla fine è un bene che la prendiamo prima. Ah, eh, veramente sì. Ora abbiamo sblocca appena... Sblocca livelli nuovi, però eh sì. sono livelli accessibili. Per la prima volta questa uscita segreta ci sblocca nuovi livelli, mentre l'altra non, non ci ha sbloccato nuovi livelli. I don't care. D'Abonillo! Se... Ma a proposito, abbiamo preso un abboniglio lo scorso mondo? Ok, bene ragazzi, c'è un nabboniglio, quindi prendiamo il nabboniglio, quindi andiamo a prendere il nabboniglio e usiamo la superstella perché eh, abbiamo il nabboniglio, bravo. quindi dobbiamo prendere la superstella stella con il nabboniglio, andiamo. Gli andapi arriviamo. Sono gli altri giganti. Ok, mm. se sono io davanti, allora è la cosa più fortunata nel mondo. Allora, solo uno di noi può sopravvivere a questo. E di sicuro non è il buoniglia Meno male che non siamo arrivati al punto con le liane Io sapevo che c'era un burrone Io sapevo che c'era un burrone Quindi non volevo saltare tutto di corsa Perché sennò sarei finito nel veleno Però ok Scusate per il rumore sottofondo Io sto cercando Io cerco sempre di Cioè ho cercato di Superarlo Ok ci rivediamo al punto di che Siamo arrivati qua Invece di andare nell'uscita segreta adesso Prendiamo quella <ride> Cosa che avrei fatto il Hai visto col... quel Goomba? È stato gittato via. Si, sì, si sì. Bene. Uh, come si prende quella? No, di certo non, non, non come. Ma non fate Marte. come me. Uh, con un buon tempismo ce la fai. Bravo, bravo, bravo, <suss> oh, vai, vai, vai, ok, perfetto, via. Via, via come il vento. Via col vento. No, via come il vento. Ah, Ma era tutto il, qui il livello. Il okay. libro è via col vento. Non mi interessa. Mai libro film, non ho mai, mai sentito parlare di quel film o libro. L'ho detto perché lo volevo dire. abbiamo pure una bella casa tu dall'inizio, adesso: cioè, no, volevo dire l oggetto. No mi sa uguali. che sia un libro che un film. Non mi importa, il mao. va yeah. Ehi, Ci serviranno i castelli. Questo almeno continuazione numero 3 per il signor sotto Marco scritto. Non sei il so sottoscritto? Sono io <risate> quando parlo. Vabbè, tu sei il sottoscritto invece sono sovrintendente. Ciao Luca. No, De devi capire co cosa vuol dire. Sì, sí, ok. Non so che vuol dire sottoscritto. Ho detto sotto Marco scritto. Non ha comunque okay, senso. Ok, va bene. Intanto che devi fare un Oh no, oddio. Ok, via. Ooh. Cos'? mao devi fare tutto così, di livello. <ride> no perché sono diventati Vedi per esempio qua potrebbe essere utile Perché Perché si sì, lo fanno Ah giusto li possiamo tipo annullare Ok il, quello sicuramente ci serve Il Super Mario Bros. 2 del non, non Aspetta, lo faceva Aspetta mi comunque. devo mettere qui uh, Dobbiamo colpire quel P-Switch Sicuramente allora, Andiamo adesso Ecco qui perfetto sapevo Ok molto bene uh, Wow um, che bello che siamo sopravvissuti entrambi sì, però adesso non sopravviveremo molto a lungo No! Ok, resta lì, okay, resta, resta lì dentro Non ti muovere da lì Sto arrivando per salvarti Non ti muovere da lì ehi hey, tu! Easy Ok, ora però è meno easy sopravvivere Ok, ce l'ho fatta No, via. aspettami! Volevo soltanto schivare quel... brutto aspettami! Non. Sono qui! Perché quello sta affondando? Yes! Ok, uh, Colpo da sotto! Ok, sono morto sono vivo. Non, non, non, non, non no no perché sei andato su Ma come dai Dolly. cioè oh, io pensavo che quel buchino la fosse salvo invece no lui ci metteva un so, piede sono dentro così. ci mette il piedino dentro quello. ok tagliamo per, per quella moneta stella tu hai bisogno di continuare ok stavolta proviamo a prendere tutte le monete rosse va bene forse uh, ci darà cosa, forse, è forse è ci italiana. dà un fiore di fuoco pure di ghiaccio non lo so cosa che non è tagliato ah allora, la okay. continua eh, eccoci Abbiamo appena, appena preso tornati. la seconda E Marco ha preso la sua quarta continua <ride> L'abbiamo già mostrato Lo so, era giusto per dettaglio Ok, Rascio Rascia Ok, via via via via Grazie yeah. Potevi anche evitare di usarmi come trampolino Volevo usare come trampolino il nemico solo che lei hai, hai avuto l'idea prima tu <ride> No, io l'ho usato perché sennò non si poteva avanzare <ride> Stessa cosa per me, solo che tu eri più avanti e quindi io ho calpestato te mentre calpestavi il nemico. Ah, wow, un fiore di fuoco. Ok, finalmente. Scusate per il taglio, forse non tanto brusco. Invece sì. Abbiamo sbloccato la casa delle vite, dove andremo subito. Ah, facciamo una cosa La prossima è casa V uh, Casa no vite no, Non mi interessa Tu, va tu stai bene, fermo basta. in un angolino E io, io prendo le vite Va bene Così vediamo quante vite Riusciamo a prendere Ma io ho detto che io Non lo so Non lo so Appunto. Controllare Oddio <ride> Allora cosa vuoi dimostrare? Cosa, una cosa già sì dimostrata Se non riesci a, a controllare stare. Allora fai fra a me Va bene Questa la prendo io Grazie Potevi anche evitare, visto che ho detto la prendo io. Comunque si sì, sono incontrollabili i personaggi <ride> in questo gioco. Sì! No, io li controllo abbastanza bene. Con un pochino di pratica tutto è possibile. Cioè, stiamo, uh, stiamo perennemente sul ghiaccio. E eh, vabbè, non è una cosa irrisolvibile. Invece sì, alla è una abitui. meccanica del gioco non possiamo risolvere. Alla fine, è. è, è come che si dice? Cioè, è, si, può, si può anche può ci si può abituare. Cioè si può abituare. Ok, perché non vai avanti? Ok, qua c'è un blocco. Uh, ghianda per una boss battle. Come Aspetta, fai premere a me se c'è qualche blocco, ok. Questo livello è stato veloce pure. Ci avevo messo poco più di due minuti probabilmente. Ah, non mm, fa con la Chissà cosa succederà. Bom, bom. Adesso. Diventa gigante. Zitto, non fare spoiler. No, è troppo grande. E ora? Che oh fare no. ormai? Che cosa possiamo fare? Spawn kill. Perché l'hai fatto? Perché posso fare così. Perché Volevo anche ritardare fatto? il mio... Neon. Perché, perché lancia un... Perché lancia un tantrum quando muore? Tantrum. Come fanno i bambini quando vogliono qualcosa al supermercato. Eh, voglio... Non ho mai sentito questo termine. Lascia stare, è un termine in inglese. Non so come descriverlo in italiano, quindi sì. Il piccio. Il piccio. Mm -hmm. Salviamo. Potremmo anche prendere la shortcut e saltare tutta la, tutta la, la zona delle case boh, eh? Sì, invece, che possiamo? <ride> Bene, uh, prepariamoci yeah, casa qui... Bu casa boh! Sì, perché? Qualche problema? Qualche problema? È una casa boh! Si chiama casa Boo, Dannazione! Che cretinata! Tu, sei una cretinata! Ok, attenzione, prenditi quello, a me non serve! E ora andiamo. Ora capisco perché Nintendo sta cercando dei level designer. <ride> Hallo, c'era un blocco nascosto. Che senso level designer? Cosa cosa dovrei. Quali sono le varie opzioni? Non ho capito cosa intendi. Non ho capito cosa intendi tu. Io non sto intendendo niente, tu stai parlando. Tu hai, ah. detto, tu hai detto cosa sono dei level designer? No, cosa no, non, ho detto, non ho mai detto cosa Tu hai detto sono... cosa intendi per level designer? Cosa dovrebbero ho detto, essere? Ho detto cosa intendi. In che senso vogliono dei level de de designer? Quando l'hanno detto, ho, ho visto una notizia. In cui dice: Nintendo cerca dei level designer. Uh, io entro qui. in 2D. Ok. Allora vado io. Ti disegno un tipo uno scarabocchio di livello. E siamo a posto. Che, eh, prendiamo questa vita. Perfetto. No, Lol Marco poteva anche prendere e la vita la vita, è la vita E la vita è Nutella. Dannazione! Se c'hai la Nutella. Basta. Basta. Bas. E te la mangi tutta. Basta. basta. Comunque sto mondo. Sì, invece sì. Niente, volevo dire non c'ha tanti tagli, quindi il video sta durando un sacco. Però non è vero. Ce li hai tagli. E come? Continua il numero 5, smetta di mangiare il rizzo. Okay, ok, eccoci sulla porta e lui c'ha la ghianda, quindi è possibile avanzare. Ok, perfetto. Oh, vedi che non serviva a prendere la ghianda? Sì, va bene. Sì. l'ho fatta apposta per darti la vita non è vero non è vero? sarei potuto rushare mm, la bandiera Ma mm. si sì, vabbè come no Mastro sabotaggio mi chiamavano la scuola di, di Bene difficoltà. questo sblocca il mondo 7 tramite un livello segreto che dobbiamo fare adesso sicuramente giusto? Eh? Sì. Bene, andiamo subito al livello segreto. Che okay, adesso sarà ancora più odioso di prima. Perché, ah. ah, sì, è vero, mm. le enl. Paranelle, la, la parata, parata delle, delle paranelle. paranelle. Questo mi sa che era meglio del. Mm. È meglio del. Well, I don't really think so, you know, Non bro? mi fai neanche finire la frase. Mi sa che questo è, è meglio del titolo di prima. Ma non per forza tutti i, i titoli devono essere peggiori della versione originale. Presto! Non parlo di quello Neon. T tipo quello di prima a casa 2 Perché c'era una, una pianta piragna sopra? <ride> Uff Il salvataggio che devo starci sopra In effetti Ora che ci penso Sei saltato qualcosa e qual è la seconda? No Co What? No. no Devi prendere di lato <ride> come facevo a saperlo comunque stavo dai. dicendo che quello di prima era peggio mentre questo è meglio non mi ricordo come si chiama la... casa quello Boo. Quell originale intendo di questo no, non lo so però parata del... la parata delle paranelle è un buon gioco di parole ok abbiamo preso il P-switch adesso con questo possiamo prendere la moneta stella che è qui e adesso possiamo salire attento lo so, adesso ah, ne Abbiamo già fatto un... alcuni tentativi di questo livello io Off camera, okay. non, non. prima della registrazione, solo che siamo morti. E qui c'era una Banzai Bill eh, gigante. Stavolta non perderò la, la ghianda lì. Come che si chiama King Bill? Boh. Kill Bill. King Bill. Aspetta, vado io qua adesso. Ah, non no, cosa fa? Ma perché continua a farmi dei degli schianti a terra quando non voglio? mangiare basta basta, basta basta ti disconcentri ti deconcentri non ha le vite ok è tutto mio <ride> adesso abbiamo perso automaticamente no eh, purtroppo per te invece sì perché purtroppo per me perché, per dirti che hai torto, cioè, abbiamo perso ormai. Perché? Uccidilo, okay, presto. Vai. Ok, abbiamo ripreso. Ok, ora dobbiamo solo sperare. Sì. <ride> Perché continua a farmi sti schianti a terra che non voglio? Lascia stare, lascia stare, sopravvivi e basta gli a terra non credo che sopravviverò okay. allora questa mi suicido se magari riesce a sopravvivere per una volta in questa sezione <ride> dovrei dirlo io per te perfetto, adesso ci basta ci basta finire il livello, vai ok siii sì. sì. perfetto, via via via via. dov'è il cannone di quei cosi? da dove spuntano? la vera domanda è, non è la vera domanda non esiste La vera domanda invece è nei nostri cuori E la risposta è nei cervelli Quindi ragiona, dannazione Ragiona Probabilmente li ha sparati prima dal castello di Bowser Bowser Perché ti sembra una cosa tanto strana Gli ha sparati e sono venuti Sono arrivati qua Bene, adesso procediamo Ci mancano ancora un bel po' di livelli Siamo a 40 minuti di registrazione Beh, Bowser non è ancora gigante quindi non è able di fare queste cose. Oddio, è vero. Ma che c'entra? Tubare. Tubare. Tuba tubare tuba tubare, sì, tubare dipinte. dipinto. Que Oddio, odio questi livelli. Tubare dipinto. Allora, vediamo. Cioè questo è carino però. Uh, li odio perché hanno. Non ho capito cosa odi. Sono, sono normalissimi livelli. Con, con delle uscite segrete inutili. Ok, sì. Veramente le uscite segrete sono quelle utili. Normali Appunto, no. cioè potevano semplicemente non fare le uscite segrete e rendere le, le uscite normali... quelle Uh, la, hello there! Le, eh. uscite, le uscite normali potevi effettivamente evitare, Potevi evitare, evitare quel suicidio lì non servire Non è mai la soluzione, ricorda Marco Il suicidio è una soluzione permanente a un, a un problema... Permanente? So, dipende, è un problema dipende <ride> Ok, qui si entra per forza Volevo dire... YAAA! Yeah! Ok, prova a entrare lì. Prova a entrare lì. Prova a entrare lì. Prova a entrare lì. Prova a entrare lì. Yes. Yeah. Oh, moneta. Wow. Potevi evitare. Yeah. Questo lo prendo io. Thank you. Come again. Whoops. Yeah. Uh ok. Li assi, assi entra per forza. E so anche come. Schianto a terra con quel coso. No. Così. Cioè, schianto a parete, volevo dire. Ok, prendiamo quella segreta e poi quella normale. Anche se quella normale era praticamente abboccata boccata. Cioè, che ha portato Oh, chi ha dipinto questo bellissimo ritratto di me. Me medesimo. Ok, perfetto. E ora niente, lasciamo il livello senza preoccuparci di nulla e arriviamo alla fine e basta. Easy. Easy as that. Sbonk. Bonk. Bonk. Quindi, quindi. Eat. Quindi, quindi, quindi... Eat. Easy as death. Eat. Ok, siamo arrivati alla fine. Eh, ti aspetto? No, non siamo arrivati alla fine. Eh, in realtà sì. Perché mi ha preso? Dai, non è giusto. Ok, muoviti, muoviti presto. Siamo arrivati alla fine e via. Dove vai? Yes. Yes. Yes. Uh, okay, oh. 044. Si chiama 1-1-1 uh, Fiore uh, di ghiaccio uh. Scommettiamo un euro Fiore no, di ghiaccio Io non scommetto Anche perché è tutto randomico Può essere anche un paura non Perché è vero. non è... Non è, non è ah. <ride> Stavo per no, dire, comunque stavo ogni, per dire se scommetto ogni, il fiore di fuoco adesso No, vinto. no, ogni eh, tipo Ho qua, o zero, zero, zero, zero è una cosa 11 1 è una cosa Non fare così, che ho ragione comunque Cosa? E non aprire il cassetto di chiudere Un oggetto e... È... Ahia, yeah, ma perché l'hai fatto? <ride> <ride> chiudilo Stavo dicendo, 00 è una cosa Un oggetto, 11 un, 1 è un altro oggetto Quindi non è completamente randomico in questo gioco si. Sì. No! Cacchio, veloce, No un... Cosa? Ancora c'è qualche moneta, lì probabilmente c'era. Dove? Mo bon, vediamo se abbiamo saltato qualcosa o no. Io direi di sì. Beh, tu vai, io vado. Ok, no, meno male. Uh oh oh oh oh Ma oh. no, comunque in questo gioco in, questo in Luigi U Sono sempre fiori. Aspettami. In sicuro? L'abbiamo avuto già tre volte, un fiore. E forse perché. Forse perché è. Eh, ov ovviamente un casino difficile prendere 9-9 perché.. Cioè, no, quello è proprio impossibile prendere 9-9.. 8-8 um, è molto difficile. 7-7 è Non è impossibile è... pure quello sicuramente. Cioè, mm. probabilmente 8-8 e 7-7 sono quelli del, del, della stella. Rip e È solo che noi non li prendiamo mai, ovviamente, per ovvie oh. ragioni. I found the exit Luigi found... si sì, ho capito uh, qualche moneta stella qui da qualche parte Cioè Eternal uh, algebra class Ok With 4 Vabbè Ultima <ride> moneta stella Ed è anche un'uscita Sì ok Sei quindi capi Se capite il riferimento siete bravissimi No non perché penso l'abbiamo capito beh, Perché tu i riferimenti non li fai mai capire Boh Così, critica a caso. Che non ha senso. <ride> <ride> Semplicemente, No Continuazioni di partita 6. Perfetto. Ora ci vediamo di nuovo. Però stavolta, prendiamo l'uscita normale. Quella era l'uscita normale. Cioè, quella segreta. Intanto, eccoci no, uh, nell'ultimo episodio. Abbiamo visto no. come Marco è. Uh, In questo episodio, prima... vedremo invece due passaggi Beh, segreti. Uno lì allora, e uno qua sopra. Qui abbiamo trovato dei passaggi segreti, solo che... Abbiamo già... Ah no. eravamo già entrati nel tubo, quindi non, non siamo riusciti ad entrare. ed ecco qui, questo conduce all'uscita segreta. Forse, quindi. non lo sappiamo. I'm pretty sure it does, actually. Vediamo qui cosa, c'è cioè nulla, andiamo. Sì, questa è per forza l'uscita, non penso che facciamo un coso così grande per poi non metterci nulla. <ride> yeah. Io non lo sapevo. Ok, accendi l'arco di adesso <ride> Ma non la so accendere io Boh tipo detto la goccia l'altra volta Cioè ieri Fatto Ok Bene questo sblocca l'uscita normale qui E ora possiamo andare a uh, Fare avanti. altri tre livelli Ti dico io le indicazioni Che tu te le dimentichi okay. sempre uh, Ok Ok li ho visti Sinistra Sì giù, lo so poi, destra, poi devo andare di qua Giù No di qua Ma lì c'è un bu. Non era in alto a destra. Ok, si sì, hai in Ah, tu qui. ti ricordi... Uh, tu ti ricordi... Tu ti il, il per 2. No, il Todd me lo ricordo io, tu prendi il per 2. Va bene. Mi sa che ho preso il basso. No! Ma... Perché sta ancora lì? Uh, mi sa che ho preso, il, ho preso il per uno. <ride> io ho preso il per 1. Io ho preso il per 1 perché l'ho calpestato e è caduto giù. Vabbè, non importa. Tre vite, non ci cambieranno il let's play Vero <ride> well, sure Intanto noi possiamo fare infinite continue okay, Quindi Quindi adesso dove vado? Destra, destra sì, destra, giù Vedi, era Sì, era destra Se fosse andato giù e seguito le tue indicazioni <ride> avremmo perso Punti su Sumo Bros. Cioè i ciccioni. Sì, i ciccioni, quelli, quelli del no, quelli I ciccioni i... del nord. Allora, aspetta un attimo. Uh, controlliamo un attimo, attimo di qua. Non lo so, però sì. I eh, sumo ecco. bros sono quelli del mondo set, set, 6 un prima Ok, non c'è nulla. Sono, yeah. quelli sono, del quelli sono quelli che sono apparsi solo in un livello del mondo 6 nell'altro gioco. O almeno li stanno usando qualcosa. Ehm. In questo gioco appaiono in due livelli. Ok. Per uh, integrare questo personaggio sta.. È stato tipo. Eh, è, è servito a qualcosa soltanto in questo. In questo oh, gioco. Ma no! Ah, Christian dio! Anche se so che appaiono pure in Paper Mario. Che eh, io sono vivo. lo di niente. È stavo pure per cadere. Ora che l'ho detto. Ah, eh, un attimo. Esatto. No, no, no, no, no, no. Anche mi calpestate sono caduto giù Ma oh, non ti ho calpestato. Ci siamo fatti pancia contro pancia Vai ti aspetto se che ti sbrighi però perché Se non vedi come scivolo Ok uh, vediamo che, sto, che sta in sto blocco Oh! Oddio ma perché? Um, <ride> sì perché è andata sotto il veleno, non l'hanno mai fatto fino ad ora, è giusto giusto ora, deve andare sotto il veleno. Veramente tu tutte fanno una cosa, una, un ogni volta una cosa nuova. Ea Ma è molto spettacolo. Ok, eccoci. C'ho ancora la ghianda che sta preso Bene, andiamo. Ma se l'avevi presa pure l'altra volta. No, non l'avevo presa, era caduta nel veleno. Okay, andiamo uh, Luigi segreto, okay. lì sui rampi sì. tanti Uh, schivato, bene E ora andiamo alla bandiera <ride> Vai aspetta. L'ho l'ho fatto io apposta Idri, aspettiamo un numero Così abbiamo il power up, aspetta Ora Ops. Ho sbagliato, ho confuso Il 5 per il 3 in qualche modo Vabbè, poco importa Somme odd 64 è il numero dei nostri iscritti oh. in questo momento. Yeah. Fermo col no, non è vero, ne abbiamo 62. Iscrivetevi Fermo. al nostro canale eh, che, non, che ci dimentichiamo sempre di dirlo. Scrivete. Alluvione dei torci bruchi. R rispondete al sondaggio. Alluvione, ok. Probabilmente piovono dal cielo, quindi stai attento Ok. No, è solo un'alluvione. Oddio. No, oh, veleno. No, corri. Eh. Via. È un altro scroller con un significato. Cioè che ha senso di esistere, perché gli, altro, gli altri auto-scroll... Oddio, velocissimo! Oh cioè... mio Dio! Yeah. Cosa? Dove mi ha preso? Ok, basta, io volo. Come faccio a prendere quello? No, mi ha ucciso il Koopa! Perché l'hai fatto? Potevi andare... Potevi fare lo schianto a terra su quei blocchi. Probabilmente non si può fare. Il Koopa... Eh... Vabbè. Dai, non importa. Dovremmo andare più veloci così abbiamo più tempo di, di usare il Koopa oh, Non mi aspettavo fosse così veloce Ghianda uh, Oh finalmente Ok eccoci Abbiamo preso il, um, la, la seconda moneta stella Ora possiamo andare in quel ben, benedetto tubo Qualche commento signor Dynamitex Che abbiamo sprecato la ghianda <ride> Per richiesta di oddio, Marco vianda. Oddio oddio oddio Non importa di chi è la colpa. Ah. Guarda, non è neanche così male il livello. Dopo tutto. Ora ci manca soltanto il... Il castello. E poi gli abbiamo finito il mondo 5 è stato molto più lungo di quanto mi aspettavo castello ca catenante di Iggy Che vuol dire che ci pochi. sono le catene e in più quello che sta pure nell'altro nell nell'altro gioco niente non è non è worth it Come ho fatto a salvarmi? Io comunque mi sa che abbiamo già saltato la prima moneta stella. L'abbiamo appena presa. Ah. Come l'abbiamo presa? L'ho presa. Giu giù, ho visto, ho visto, ho visto dov'è. Vedi lì. Vai lì. Dove? Lì. Nooo, ma intanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo: 50 secondi. help Luigi! Ok, ok. Bene, e io non posso respawnare quindi è un tuo deal. A meno che non ti dà 30 monete. Sì, certo, ma nella battaglia 30 monete così spawnano. Sì. E facciamo respawnare Marco, perché no? Un attimo, vedo una cosa al telefono, scusate. Ho sbagliato il codice, scusate. Bene, dovrebbe essere uguale a Boss Battle. Come tutte le altre. Okay. Vabbè sì solo che Iggy è il, il, mi sa, il terzo boss più difficile da spawn killare no. Sì Il primo è Bowser Il secondo è, è, è Cosa? Ah uh, è vero Ludwig E metà... il terzo è Iggy Credo Poi credo che tutti gli altri abbiano un pareggio di 4 di quarto posto Mentre poi ci sono quelli impossibili da spawn killare come Kamek e il Sudob e Sudobru Super il Jesus. sugo bro <ride> no! Super Dove mi ha colpito? Dove mi ha colpito ma voglio capire va eh, ci oh vediamo no! ci, ah, vediamo, ci vediamo al boss non fa più il verso Ah oh. non time ok siamo al boss but ho scoperto che di palle di fuoco se ne possono sparare 6 uh, sì, alla volta in questo gioco Ok ora attenzione Perché è arrivato fino là? Perché fa sempre così è, è difficile da spanchillare Perché fa dei movimenti strani No di solito okay. arriva fino a metà e poi si ferma No Come yeah, fai a farsi yeah, colpire yeah. <ride> hai sentito? ha detto ya, wow non ho mai sentito il tema del boss fino a questo punto vai vai vai vai oddio due mostri no, no. oh no due mostri e ora come farò mai? Dai, però, vedi? Manco mm. il tempo. È difficilissimo da sponchillare. Ah, una l'ha mancata. Un mostro. Ah, e' attento ai mozzi. Scende da quel lato. Uah. Muori. Ama winner. Ama winner. <ride> Bene, quindi abbiamo finito questo mondo Dopo un'ora e sette minuti di registrazione Nella prossima parte faremo Il prossimo mondo Se non avete accaduto Miniere di cacca -mella. Miniere di gargamella Miniere di gargamella <ride> In cui coltivare Perfetto Non abbiamo solo preso Tutte le monete stella Ma anche tutte le uscite segrete Quindi nella prossima parte faremo Minire di caramella Quindi ci vediamo alla prossima Ciao